Dopo cinque mesi di battaglie sanguinosissime lungo le trincee della prima guerra mondiale scoppia la pace, durerà solo un giorno e una notte. Ma renderà magico il Natale di 105 anni fa. Dalla fronte, dalle trincee tedesche, si alza il canto di Stille al quale fa eco quello inglese con Silent Night. È un, un episodio che molti avrebbero eh, voluto cancellare dalla storia, invece ci viene eh, riportato, a volte in, in forma un po' romanzata, dalle lettere eh, dal fronte scritte appunto dai eh, protagonisti. E così si viene a sapere che la, la pace, eh, seppur una tregua breve, scoppia eh, di sera. Dalle trincee tedesche eh, si accendono le candele, si alzano i cori. Una pace che durerà solo un giorno e una eh, notte ma che nella terra di nessuno scatena un abbraccio fraterno fra eh, i eh, nemici con scambio di souvenir, sigarette, eh, eh, bottoni, vengono accesi falò di giorno, addirittura una partita di calcio che sarebbe stata vinta dai tedeschi per eh, 3 a 2. Una eh, pace magica che dura il tempo di un sogno, purtroppo la guerra con i suoi orrori riprenderà presto